Ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video. Non so se riuscirò a farlo tutto assieme, quindi sappiate che non taglierò eventuali incongruenze. Eh, L'ho visto a più riprese negli anni, però diciamo che la convinzione definitiva me l'ha dato quello, me data quello di Carlotta SMR. Che eh, saluto e ringrazio per avermi ricordato di questa possibilità e magari vi lascio il suo video in descrizione mm, ho chiesto quindi nel mio caso i miei contatti facebook perché su instagram non mi calcolate mai mettete solo like quindi se nel caso vorreste vorreste blah, voleste rimediare vi lascio il mio instagram sia in descrizione sia per iscritto eh, durante il video e quindi ho chiesto ai miei contatti di Facebook di partecipare con me a questa challenge specificando che l'avrei letto in un video e che chi voleva poteva restare anonimo Nessuno mi ha chiesto di restare anonimo Però comunque oscurerò i cognomi per scelta personale Quindi cominciamo Il mio amico Giancarlo mi ha mandato questa frase in genovese che in realtà mi ha in parte pronunciato quindi ho aspettato un giorno perché lui non sapeva che doveva pronunciare che non doveva pronunciarla quindi senza ascoltare il vocale io leggo Shusha Eschurbi Ussepe purtroppo forse questa è detta troppo bene scusatemi comunque in particolare vorrei sentire il parere di Sara del canale Langolo degli Alcani non tanto nel rifare il video ma perché lei è genovese comunque chi vuole lo può assolutamente rifare ma andiamo avanti con Flora che dalla Sicilia specificatamente da Augusta lo dico perché dopo c'è un altro detto siciliano mi suggerisce un lupo rimane a coscienza, com'opera, a cui si pensa? Questa giuro che non l'ho ascoltato. O quantomeno non ho ascoltato questa frase, ma ho ascoltato tanti siciliani parlare in quasi 31 anni. Fammi sapere Flora se ti è piaciuto come ho letto. Eh, la prima Roberta, perché abbiamo praticamente due Roberte una dietro l'altra nonostante eh, viva nella mia stessa città mi ha dato un ottimo suggerimento che non è mare in mare a mano che è questo che the pozz non ben forse è meglio se vi faccio vedere anche gli screen così vi farete un'idea di come io possa aver letto poi Roberta 2 mi suggerisce e mi traduce anche dal Piacentino quindi vi farò vedere ovviamente la versione piacentina alle mie case look le guy full infatti in un'altra maniera tradotto non è che sei loco è che i furbi sono fatti in un'altra maniera poi meno male che l'ho trovato perché mi era stato scritto come risposta abbiamo fra che mi suggerisce anzi sono tre Uh, detti anzi tre frasi siciliane e la seconda è misigia purusiggiarimi pensavo che fosse si o si diarmi qualcuno mi ha detto che non sa il dialetto ciao davide ti saluto lo stesso poi abbiamo alessandra che me ne scrive due però per il primo gioco facile, ponci, ponci, pop, po Perché l'ho sentito dire spesso da quando sono a Grosseto, e forse sono un po' troppo avvantaggiato. Il primo è, sa di da? tu, Malvindo, che vuol dire, vogliamo andare? Dimmi dove. La seconda, invece, nel piemontese. L'adozione per lei, ma anche per me, perché io non ho mai vissuto il Piemonte, quindi potrei sbagliare. C'è Diuma Canteono Tracur. Cur o Curt? Boh, non lo so. Diuma Canteono Tracur. Tradotto, andiamo a cantare un'altra corte. Che deduco potesse significare. Eh, andiamo da un'altra parte, che è meglio. Fammi sapere anche tu, Alessandra. O Maurizio. O Linda. Francesco da Napoli mi dice: Siruoso, sì, compagnia il mio. Ho detto giusto anche il mio, con l'aspirazione. È così che si dice, è vero? Fammi sapere, Franceschello. Un abbraccio. Cristian da Roma mi suggerisce. Questo che forse è un po' troppo semplice, volevo essere messo un po' più in difficoltà. A chi tocca non sangrugna, tradotto. A chi capita non mette il broncio, quindi non se la prende a male. Poi, sempre per l'onorata Sicilia, Stefania che ha anche un canale, quindi l'unica youtuber che partecipa a questa challenge, vi lascio anche il suo canale in descrizione. Mi dice, aspettate, <ride> sto leggendo bene Accorda, rupa rupa ci vanno mezzo con non ci culpa No, possiamo far di meglio Accoda rupa rupa ci vanno mezzo con non c'è culpa Adesso è meglio Ovvero, ci va di mezzo chi non ha colpa Cosa che accade spesso, aggiungo io e penso di aver letto bene la seconda volta forse fammi sapere Stefano ok ancora un'ultima adesione per quello che riguarda Roma però ragazzi mi potevate mettere un po' più in difficoltà sul romano mi aspettavo di più dai romanacci siete stati troppo buoni con me scusate dicevo ultima frase per quello che riguarda sia la challenge e sia il romano è a me me va che non è a me me va ma a me n me va quindi guardate bene lo screen chi ha la possibilità di vedere e soprattutto ditemi come l'ho pronunciato bene io devo dire che sono rimasto molto stupito da questa adesione per quanto riguarda questa sfida sul mio profilo e eh, vi suggerisco se volete una versione youtube visto che farla subito il giorno dopo con le stesse persone avrebbe poco senso se volete eh, un'altra sfida versione youtube mi dovete scrivere nel commento Mm, frasi nel vostro dialetto non importa se eh, non sono vocalizzate magari benissimo eh, l'importante è che se ne capisca qualcosa dico anche a Gianca di non preoccuparsi se non aveva capito bene come funzionasse il video perché comunque sicuramente lo rifaremo ma soprattutto se piacerà lo rifaremo quindi qui sotto vi ripeto aspetto altri suggerimenti per una seconda puntata della sfida dei dialetti, Dialect Challenge chiamatela come volete e se non siete iscritti iscrivetevi al canale che ce n'è veramente molto bisogno in questo periodo di scarsa visibilità e attivate la campanella se avete la fortuna che funzioni perché a me non funziona manco quella una strage totale e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao però diciamo che la convinzione definitiva me l'ha dato quello me l'ha data quello di Carlotta smr se nel caso vorreste vorreste bruh, voleste rimediare vi lascio il mio Instagram è in descrizione o Maurizio, o Linda, insomma qualcuno che conosca il Piemontese, chi volete, <coughs> chi volete, chi vuole, vabbè, oggi non so parlare.